È eh, tagliato... difficilissimo oggi, <ride> difficilissimo. Ti hanno tagliato i fili della DSL per impedirti questa, questa diretta. Eccoti, adesso ti, ti ho ritrovato. Eh, probabilmente. <ride> Purtroppo, eh, sì, non, non so perché, ma insomma, siamo sfortunati oggi. E, eh, riprendo un attimo le fila di, eh, di quello che stavamo dicendo. Eh, ti stavo chiedendo appunto quali sono le contraddizioni che sono maggiormente emerse a tuo parere eh, durante dal punto di vista economico durante, eh, e del sistema appunto produttivo italiano durante questa crisi conseguente alla pandemia ma dunque noi ci siamo interrotti quando ehm, allora ci siamo interrotti quando parlavamo delle alcune difficoltà che ci sono uh, che ama, emergono ma sappiamo che sono sempre state lì nell'economia hai fatto il, il caso dei, dei migranti regolari che comunque contribuiscono all'economia io vorrei sganciare un attimo la, la questione dal, dall'aspetto immigrazione perché potrebbe essere uh, un diversivo uh, mi sembra che che in generale il problema che si è posto nel nostro paese è stato un, pro un problema di lavoro in nero eh, diffuso che dà sostentamento a famiglie che siano immigrate o in porta eh, e che eh, è venuto fuori in maniera drammatica con, eh, fin dall'inizio quando si è cercato di capire come far arrivare i pubblici alle famiglie italiane. Eh, o le famiglie che stanno nel territorio italiano in generale, e cioè eh, essere, dovevano essere soldi che eh, dovevano aiutare le, le imprese, dovevano aiutare le famiglie, dovevano aiutare i lavori a salvare i posti di lavoro e poi a un certo punto quasi subito ci siamo accorti per l'ennesima volta che ci sono un sacco di posti di lavoro che non sono regolari e quindi si è posto. Il problema di come far arrivare il sostegno pubblico anche in una emergitaria, anche a persone che hanno lavori regolari. Quindi l'aspetto immigrazione è una componente di un problema molto più ampio, che è quello dell'irregolarità di molte posizioni lavorative che eh, in tempi normali genera una, una questione di eh, eh, reperimento di fondi più per, per, per beni pubblici. In un un momento di emergenza come questo va anche a, a diventare un problema di, di nuclei familiari e di, e di individui che trovandosi in un'area un grigia di irregolarità sono difficilmente raggiungibili. Puntate precedenti, siamo partiti dal chiederci uh, se questa pandemia dal punto di vista economico può avere effetti asimmetrici. E abbiamo detto che sì, molto probabilmente, anzi li sta già avendo, su uh, regioni diverse, su paesi diversi, su uh, cittadini diversi, insomma, de, con, uh, con diversi livelli di istruzione, di stabilità lavorativa, eccetera. E poi uh, siamo passati a, a chiederci... A, se ci sono delle aree che eh, potranno essere più danneggiate, altre più avvantaggiate. Abbiamo detto sì, alcune saranno più danneggiate perché eh, hanno, per due motivi, sono collegate a eh, filiere internazionali e quindi subiscono le interruzioni dei flussi di commercio internazionali e eh, anche, secondo aspetto, sono eh, regioni che sono state colpite direttamente dall'epidemia. E nel caso del nostro paese abbiamo la uh, coincidenza, chiamiamola, di queste due sfighe, cioè che la pandemia è stata particolarmente severa nelle aree, più, uh, nelle aree trainanti del paese, quindi il nostro, il nostro, nord. nostro nord, che fra l'altro partecipa molto alle catene del valore come fornitore di grandi multinazionali. E uh, Quindi c'è questo aspetto che è specifico del nostro paese, colpite proprio le aree nevralgiche. L'altro uh, aspetto che stavamo affrontando, e quindi vengo al punto, è quello del, uh, di un'altra criticità uh, per il nostro Paese, che è quella del lavoro irregolare. Uh, diciamo, ce ne siamo accorti recentemente perché c'è tutto un movimento di pensiero che si sta preoccupando dei lavoratori immigrati regolari nel nostro paese, se ne sta preoccupando per questioni umanitarie alcuni e altri per questioni eh, invece proprio di, di sostegno dell'economia, perché certe funzioni sono fondamentali per il, nostro, per il mantenimento del nostro, de, della nostra vita di tutti i giorni e abbiamo sentito parecchio parlare dell'irregolarità del lavoro dei braccianti nei, nel, nel settore agricolo. Eh, però quello che dicevo è che il discorso è probabilmente va, va ampliato, e va ampliato nel senso che il lavoratore immigrato irregolare è solo una categoria di lavoro irregolare che purtroppo è molto, nel nostro paese è molto diffuso e fin dall'inizio della, della crisi ci siamo interrogati su eh, come raggiungere alcune categorie di imprese, alcune categorie di lavoratori, quindi alcune famiglie che vivono in una zona grigia di lavoro, saltuario, irregolare, e quindi se in situazioni normali questo genera un problema in termini di eh, raccolta delle tasse, quindi di evasione fiscale, in un momento come questo genera un ulteriore problema che eh, volendo aiutare tutti i cittadini, alcuni non, non si riescono ad aiutare perché, eh, su un esempio semplicissimo, magari quell'impresa ha un'attività che che va sotto il radar e quindi anche volendo cercare di dare una mano non si sa come farlo. Certo. E adesso si stanno studiando appunto delle, degli strumenti eh, innovativi eh, in, in Unione Europea per, mh, presso la Commissione, eccetera, eh, mh, per come dire, sostenere eh, la ripresa economica se non sbaglio a partire da gennaio, non, non, non so se, sto dicendo, se, se è corretto ma, ehm, e quindi si parla di questo recovery fund Um, volevo chiederti, come dire, se ci puoi spiegare in modo molto semplice in che cosa consiste e in che cosa, eh, diciamo, eh, come viene finanziato questa ipotesi ecco, di, di nuovo strumento finanziario per affrontare la crisi. Sì, noi siamo stati inondati in queste settimane di, di sigle, di, di strumenti, di, di istituzioni. E a un certo punto il dibattito che vedevamo pubblico sembrava essersi focalizzato su una questione semantica, se un determinato strumento si dovesse chiamare messo o se, avendo cambiato certe caratteristiche, non si dovesse più chiamare messo, si dovesse chiamare recovery fund o il recovery fund dovesse essere qualcosa di diverso. Andando alla sostanza delle cose, siamo in un momento in cui... Pensiamo alla vita di, un, di una famiglia normale in tempi normali, ci sono dei momenti in cui anche la famiglia entra in crisi dal punto di vista economico e quello che fa una famiglia eh, il, il, il padre di famiglia che pensa o la madre di famiglia che pensa al futuro della propria famiglia è quello nei momenti eh, di prosperità mettere da parte qualcosa, nei momenti di difficoltà utilizzare quel qualcosa per appunto mantenere un stile di vita accettabile. Questo è quello che sta succedendo adesso a livello anche di paesi, cioè tutti i paesi sono colpiti dalla crisi, abbiamo detto in modo più o meno marcato, e i paesi che hanno eh, risparmiato in, in passato le cosiddette cicale in questo momento si trovano ad essere in una situazione di non dover chiedere niente a nessuno e quindi non dover compromettere la propria sovranità secondo alcuni. Ci sono altri paesi che invece, eh, per eh, ragioni pregresse di, di, di decenni di amministrazioni politiche che si sono succedute, arrivano a questa crisi senza avere eh, quello che, che insomma, i nostri nonni chiamavano il fine in cascina, cioè qualcosa per superare, superare l'inverno. E, eh, e quindi devono andare a cercare queste risorse altrove, chiedendole agli altri. Ecco, questo vuol dire... Indebitarsi e tutto il dibattito è stato sul, uh, cioè avrebbe dovuto essere sul qual è il modo migliore per indebitarsi, mentre per molto tempo si è pensato che qualunque forma di, si è detto che per qualunque forma di, di indebitamento fosse una cosa sbagliata. In realtà, qualunque cosa avessimo fatto dai, dai Corona Bond, alla, a, eh, richiesta di aiuti a paesi che magari non sono al di fuori dell'Unione Europea, in ogni caso sarebbe stata una qualche forma di prestito. Quello che nelle ultime settimane è avvenuto a livello europeo è stato di chiarire le condizioni di questo prestito e cioè eh, la posizione italiana è stata quella di chiarire che eh, questa crisi è diversa dalla crisi finanziaria e eh, richiede quindi strumenti diversi con soprattutto quella chiamata condizionalità, cioè condizioni di prestito diverse. E tutto il, il grosso, chiamiamolo scontro, ma diciamo un confronto che c'è stato a livello europeo è stato su queste condizioni. Ancora non ne, siamo, non ne siamo usciti, quello che sappiamo per ora è che le condizioni non saranno quelle che erano state utilizzate per la crisi, in particolare nei confronti della Grecia ma al tempo stesso quello che viene richiesto è un minimo di condizionalità, cioè cosa ci volete fare voi italiani, adesso perché questo è il nostro caso, con i soldi che l'Europa vi presterà. E, e su questo è, diciamo, è un atteggiamento che a noi può sembrare in questo momento inopportuno vista la gravità della situazione, ma dal punto di vista di uno che, di un altro europeo, di un altro paese europeo che in modo diretto o indiretto, in un certo senso ci presterà dei soldi, è una cosa che possiamo anche comprendere, che fa parte della dinamica eh, non solo politica ma economica standard. Quindi ancora aspettiamo queste settimane per capire alla fine quali saranno le condizioni. La cosa importante eh, secondo me è, è eh, non fissarci su un, uh, una soluzione per tutto, cioè dovremmo arrivare alla fine di questa contrattazione con tanti strumenti, alternativi sul tavolo, tante possibilità se vogliamo di prestito sul tavolo in modo da poter scegliere se poi eh, questo ci permetterà di dire no quella propria non ci piace e quindi non, non, la, non la useremo. Questo è qualcosa che secondo me non è stato compreso all'inizio, cioè ci si è fissati nel cercare la soluzione, il vaccino per, per la, la crisi finanziaria economica. In realtà è meglio avere tanti strumenti e poi poter scegliere, piuttosto che cercare di avere lo strumento ideale, non ottenerlo e poi trovarci col cerino in mano che l'unica cosa che abbiamo non ci piace per niente. La Merkel ha detto, se non sbaglio, qualche giorno fa che eh, come dire, la Germania senza i, eh, gli altri Stati europei non, non, non funziona, nel senso che diciamo, eh, l'economia è talmente integrata insomma, col, con l'Europa che eh, se gli altri Stati europei non stanno bene non sta bene anche la Germania. Um, eh, è così effettivamente? E, e questa è la prima domanda. La seconda domanda che ti volevo fare è se tu vedi diciamo una eh, ehm, in qualche modo un riequilibrio dei poteri economici eh, all'orizzonte internazionali e se eh, l'Europa e a quali condizioni insomma ehm, può effettivamente avere un ruolo in questo può eh, diciamo eh, ritagliarsi un ruolo in questo nuovo scenario allora l'interconnessione c'è e eh, c'è eh, diciamo da tantissimo tempo. Noi, ci sono state due fasi in cui il mondo e soprattutto l'Europa si è interconnessa. Una prima fase di liberalizzazione di scambi, quindi possiamo dire, se vogliamo dare una, una, una data indicativa, fino agli anni 90 del secolo scorso, in cui eh, la, diciamo, questa interconnessione si è, si è materializzata, ma come possibilità di vendere altrove, senza barriere, i propri prodotti. In una situazione in cui comunque la filiera produttiva rimaneva ampiamente locale e il flusso di scambi era un flusso di scambi soprattutto di, di prodotti finiti, di beni finali. Però dalla, dagli anni 90 in poi si è aggiunta una seconda forma, una seconda ondata di interconnessione che riguarda invece le filiere internazionali di produzione, cioè quelle che vengono chiamate le catene globali del valore. E quello che è successo è che non solo si, si sono cominciati a scambiare beni uh, finali, ma anche beni intermedi. Quindi... Sappiamo tutti, perché ci hanno raccontato mille volte, la, la storia dell'iPhone che viene progettato negli Stati Uniti, viene, i componenti vengono prodotte a Taiwan, piuttosto che in Corea del Sud o in Germania, e poi viene assemblato in Cina, viene spedito indietro negli Stati Uniti e negli Stati Uniti è distribuito in giro per il mondo. Ecco, questo è il tipico esempio della seconda forma di interconnessione. E in questo momento questa interconnessione è, che, è quella che lega europei in modo particolare. E soprattutto, se pensiamo all'Italia, ci lega molto alla Germania, perché la Germania è, eh, diciamo, si concentra, se vogliamo, nelle fasi iniziali e finali della filiera produttiva, per esempio nel settore automobilistico, cioè la mm -hmm. progettazione e poi l'assemblaggio, la, eh, la distribuzione. Le nostre imprese, eh, rispetto alla filiera tedesca, partecipano come imprese fornitrici di componenti. E quindi eh, quando Angela Merkel dice eh, che eh, anche l'economia tedesca subirebbe un contraccolpo importante se l'Italia dovesse continuare ad avere i problemi, eh, sta semplicemente riconoscendo che nelle automobili tedesche c'è molta Italia, mol ci sono molte componenti che sono prodotte in Italia e che se dovessero essere eh, non prodotte in Italia questo sarebbe, sarebbe un, uh, un problema. Quindi in questo momento abbiamo una, una situazione in cui da un lato eh, la presenza di queste interconnessioni internazionali all'inizio, quando la pandemia, e quindi non era ancora una pandemia, l'epidemia era concentrata in Cina, sono state una fonte di contagio economico. Cioè il fatto che le, la produzione in Cina si sia fermata ha creato problemi eh, anche per noi e anche per gli altri paesi. Successivamente, quando invece il virus ha raggiunto i nostri paesi, il, siamo diventati noi a ricontagiare gli altri. C'è un'amplificazione, in un certo senso, dello shock economico dovuto a questa interconnessione. Però è la stessa interconnessione che ci permette, nel momento in cui i paesi non sono colpiti tutti simultaneamente, qualcuno ripartirà prima degli altri, ci permetterà di uscirne anche più velocemente. E rispetto a questa crisi che stiamo affrontando in questo momento, eh, diciamo dal punto di vista qualitativo e quantitativo eh, la, la crisi del, del 2008 è, è molto diversa e quindi immagino che siano anche molto diverse le risposte che si devono dare eh, al, eh, alle persone, alle imprese alla, a, insomma a tutto il sistema produttivo che deve ripartire uh, puoi, mh, puoi spiegarmi e spiegarci insomma meglio qual è questa differenza sostanziale eh, tra, tra le, due, le due crisi dunque il, diciamo c'è una, di, una differenza diciamo se vogliamo sostanziale poi c'è una, una, una differenza di, di percezione della crisi cioè la differenza Uh, sostanziale è che uh, la crisi finanziaria ha colpito, diciamo, principali uh, uh, imprese e settori che avevano dei problemi, appunto, legati al, al settore finanziario. Quindi, se vogliamo uh, usare un termine, diciamo, che non è sicuramente esatto, ma tanto per avere un'immagine, uh, iniziano colpito le imprese meno virtuose. Poi con effetti a catena ne ha colpite anche altre. Uh, in, questo, in questa crisi invece non, non c'entra niente l'essere stati virtuosi, cioè se uno è stato virtuoso in passato, come dicevo prima, ha maggiori risorse per reagire in questo momento, ma uh, il virus non, non è che è andato... Mentre la crisi finanziaria ha punito certi eccessi speculativi del mercato finanziario, punizione di niente dal punto di vista economico, è purtroppo qualcosa che è successo e che sta andando adesso a colpire in modo, se vogliamo, indiscriminato, un po' tutti, eh, tu, tutte le imprese in, in tutti i paesi coinvolti. Il fatto che si sia concentrato tanto, per esempio, nel Nord Italia, non è perché il Nord Italia si sia come se fosse stato così durante, la crisi finanziaria, perché Nord Italia aveva avuto degli eccessi speculativi di, di operazioni finanziarie particolari, ma semplicemente perché lì in realtà c'è il centro nevralgico dell'attività attività economiche. Quindi questa è, è una differenza che è importante perché mentre allora si è capito che bastava non che fosse facile, bastava risolvere le questioni finanziarie, e tutto sarebbe tornato a posto. In questo momento invece è. Eh, la soluzione del problema è al di fuori della, del mondo economico. Cioè fino a che eh, non si troverà un modo per convivere pacificamente, speriamo, con questo virus, eh, le risposte economiche saranno solo le risposte di contenimento e di, eh, di adattamento alla situazione. Mentre allora potevano essere la soluzione, sono state in alcuni casi la soluzione. L'altra questione è quella che dicevo di percezione. Cioè Allora, se pensiamo poi alla crisi eh, della finanza pubblica che è seguita alla crisi finanziaria in Europa, eh, era facile classificare, come ho fatto anche io in modo sommario prima, paesi virtuosi e paesi meno virtuosi. E quindi l'atteggiamento che c'è stato, soprattutto nei, nei media dei paesi del nord rispetto alla Grecia, è stato un, un atteggiamento del eh, ve lo siete meritato e quindi... Eh, Dobbiamo adesso insegnarvi come bisogna fare le cose per bene e questo credo che sia stato quello che l'Italia ha cercato di evitare che succedesse questa crisi, cioè che l'Italia che quello strumento con le stesse condizioni che c'erano per la Grecia venisse applicato tale e quale perché, in que, perché mentre allora era appunto avete fatto le cose male, adesso dovete farle bene e vi insegniamo come si fanno, in questo caso il discorso è molto diverso. Abbiamo, cioè, è colpa nostra se siamo stati colpiti per prima dal virus. E questa è, eh, è un po' la grossa differenza di percezione che, grazie al cielo, è stata, sembra essere anche passata in Germania e poi nei paesi chiamiamoli Vassalia e, e Finlandia e simili. Ma eh, secondo te dal punto di vista ehm, eh, anche psicologico si può dire, non perché eh, bisogna ragionare in termini di psicologia, ma forse un po' anche, e, mh, eh, la questione degli euro bond che è stata respinta eh, dal, diciamo, da alcuni paesi europei ed è stata eh, anche come dire, quasi eh, chiamata come se fosse una, diciamo, la soluzione a tutto ecco, in Italia, Um, perché si è posta in questi termini? Nel senso, uh, nel momento in cui, uh, ti faccio delle domande anche molto semplici, perché per, per la mia comprensione della, della questione è molto semplice, um, nel momento in cui al MES non vengono poste condizionalità tali uh, da... Uh, da come dire ehm, eh, diventare un problema poi nel momento in cui bisogna ripagare il debito, per quale motivo come dire, viene escluso dalla, dalle opzioni che vengono date dal governo o, o comunque è anche dall'opposizione qual è la differenza tra allora dunque eh, la differenza, torniamo al discorso di prima, il nostro è un problema di indebitarci e per indebitarci o. Oh si chiede agli italiani di comprare i nostri titoli di Stato o comunque di fare un prestato o di pagare tasse che, permet che possano permettere allo Stato di fare le spese che sono necessarie oppure si va all'estero. Eh, mi sembra che eh, la, la situazione sia tale per cui all'interno sia molto difficile eh, chiedere agli italiani adesso un, un prestito o addirittura delle tasse per cui si va, si va appunto all'estero. A questo punto stiamo parlando di un indebitamento verso creditori esteri e le opzioni che sono state discusse sono modi diversi di indebitarsi. Il messo, comunque qualunque fondo, è uno, diciamo, si mettono insieme un, i loro soldi che decidono di dedicare a, a questo tipo di, di intervento e poi i paesi che ne hanno hanno bisogno, eh, chiedono prestiti, ma eh, ricevono soldi da questo fondo. E, mentre la questione dei eurobond è una cosa diversa, si tratta di chiedere soldi, diciamo al mercato, ma probabilmente sarebbe stato di nuovo alla Banca Centrale Europea alla fine, chiedere soldi in cambio di un rendimento. Questo è quello che fanno emettendo eh, titoli di Stato sempre eh, in nazioni quando ne hanno bisogno e pagano che dipendono dalle proprie caratteristiche Le, eh, i paesi con un passato virtuoso pagano interessi bassi i paesi con un passato meno virtuoso pagano interessi alti ora eh, l'opposizione al dal nord Europa veniva dal fatto che se si fosse fa, se fossero fatti di stato comuni il tasso di interesse sarebbe stato una media tra il mm -hmm. Il rendimento dei paesi meno virtuosi e virtuosi dicevano: Ma scusate, perché noi dobbiamo mettere in piedi uno strumento che a noi costerà di più, a noi non serve a niente, e in più potrebbe, appunto, crearci dei, delle, delle questioni aggiungi, di costi aggiuntivi di finanziamento se volessimo utilizzare, perché se, se io sono la Finlandia e metto: i miei titoli di Stato hanno un tasso inferiore a quello perché sono, sono io di Finlandia stuosa e eh, questo era il discorso. Quindi è stato un dibattito che, che eh, nell'aspetto nell te tecnico era un dibattito su come prendere a prestito i soldi o come dare a prestito soldi e eh, con strumenti diversi. Dal punto di vista politico è diventata una cosa che in realtà è un po', uh, è diventata una cosa più ideologica che di sostanza in molti casi, mm. anche se il politico ha bisogno di lei per poi farsi una, una sua, uh, per decidere una sua linea politica che vada bene ai suoi cittadini. E grazie per questa spiegazione è molto chiaro come mi dicono nei commenti e, allora e volevo anche chiederti un'altra cosa Gianmarco di cui abbiamo parlato appunto qualche giorno fa eh, rispetto alla eh, diciamo al valore di alcune cose eh, di alcuni beni eh, di alcuni beni comuni come per esempio la salute eh, il, eh, la salute delle persone o la salute si può dire anche ambientale Um, diciamo mi, mi hai spiegato uh, a grandi linee per quale motivo uh, dal tuo punto di vista uh, il mercato non è, diciamo, non è adatto a gestire questi beni Uh, mh, puoi raccontare anche a chi ci segue qual è questo, per quale motivo è così cioè per quale motivo uh, un bene come la salute pubblica oppure un bene come il, appunto, un, uh, la, la, la salute ambientale non è uh, adatto a essere gestito dalle, uh, da aziende private sostanzialmente o a dipendere sì, in qualche più... modo da aziende private diciamo che uh richiede, eh, allora non necessariamente non può dipendere da imprese private, ma richiede una regolamentazione più attenta del, uh, di come le, agente, le, le, le aziende private eh, funzionano. Uh, facciamo un caso molto semplice, molto concreto, insomma le famose mascherine. Uh, il, Così le preconostate continuano a essere per certi versi che uh, queste mascherine, poniamo che servano come cittadini di vista della sanità, ci servono perché sennò no, non possiamo uscire di casa in alcune regioni, quindi sono necessarie. Queste mascherine sono necessarie e non ce ne sono, molte, non c'è il numero sufficiente, almeno non c'è stato per parecchio, e i prezzi quando si trovano sono dei prezzi che non hanno senso dal punto di vista del... Del, del costo di queste, di queste cose, insomma, quanto costavano prima. Eh, la, ci sono due reazioni possibili. Una è quella che dice, no, ma questo è come funziona il mercato è proprio questo, cioè da dei, di, da dei segnali di prezzo, la scarsità fa aumentare il prezzo, l'aumento di prezzo fa aumentare l'offerta e l'imprenditore, vedendo che un prezzo aumenta, produrrà più mascherine. Questo è, il, se vogliamo, l'approccio del mercato che dice beh, non dobbiamo fare il prezzo, sale, aumenterà l'offerta e tutto torna come dovrebbe tornare. Eh, Dall'altro lato ci invece c'è un, un che dice ma insomma forse quel prezzo o i movimenti del prezzo non sono quelli, quelli giusti, nel senso che forse le mascherine costavano troppo poco prima della crisi costava troppo poco, per mascherina serve solo quando c'è un contagio. Ricordiamoci che la, la funzione che ci è stato detto più robusta delle mascherine è quello di non trasmettere il contagio. Quindi sono mascherine che servono, sono strumenti che servono per non danneggiare gli altri. Ora questo è detto che chi produce mascherine evidentemente, ehm, ecco chi domanda mascherine insomma non, non viene tenuto conto perché sono state decolocalizzate e quando ci sono servite non, non ce n'erano a sufficienza. Quindi qua l'idea è che in situazioni di, di questo tipo il valore sociale, in questo caso le mascherine, è maggiore del beneficio eh, e questo spiegherebbe perché il prezzo... Fosse troppo basso per convincere imprese italiane a produrle prima della crisi e perché adesso invece va alle stelle quando le, eh, le mascherine sono necessarie. Il caso delle mascherine, ma ci sono tanti casi di, di, di legati alla salute pubblica in cui, in cui il mercato non sembra avere eh, la possibilità di, di regolare in modo efficace. Per esempio. Uh, il caso del fumo, del fumo passivo. Quando si è capito che il fumo passivo faceva male, a quel punto si è cominciato a regolamentare. Ma si è cominciato a regolamentare perché i produttori di sigarette non avevano nessun incentivo, secondo la loro logica massimazione dei profitti, a, a, come dire, a, a farsi carico dei danni di salute che stavano facendo. E l'inquilamento è un altro esempio di situazione in cui i prezzi di mercato non, non rispecchiano il valore. Eh, sociale, sociale di, di avere un'aria pulita adesso Gianmarco ho ripreso a sentirti un po' a scatti quindi andiamo eh, scusami ma andiamo verso la, andiamo verso la chiusura eh, ti, ti, ti faccio un'ultimissima domanda eh, vuoi... c'è un libro che ti, ti... questo come dire, fa parte del format di questi incontri online eh, c'è un libro che hai voglia di consigliare a chi ci sta seguendo mm, può essere un romanzo, può essere un saggio può essere un libro di poesia può essere un libro illustrato quello che ti... eh, può essere un libro che stai leggendo in questo momento insomma, quello che ti, ti va di consigliare di leggere l'importante è che ti, ti piaccia. Sì, dunque, diciamo, questo è un periodo in cui penso molti di noi che cercano di rimettere in ordine la casa, visto che siamo chiusi in casa, e quindi ci ricapitano tra, tra le mani i libri che abbiamo letto magari tanto tempo fa e che diamo per scontati e quindi classici. A me è ricapitato tra le mani un, una, una raccolta di racconti di, di Kafka Uh, prezzata ancora in lire, quindi prima della moneta unica, quindi non inquinata dalla moneta unica, secondo alcuni, e uh, ho riletto con uno spirito diverso, il, ovviamente, il famoso, forse il più famoso racconto di Kafka, che è Metamorfosi. Metamorfosi uh, tu penso che molti lo conosceranno, però è la storia di una persona in un contesto sociale, con la sua famiglia, con il suo lavoro, i suoi rapporti più o meno conflittuali, ma comunque con il suo datore di lavoro, che si risveglia sotto forma di un insieme, diciamo, di uno scarafaggio. E da quel, pu da quel punto eh, comincia una tragedia di eh, esclusione, di azione, e eh, insomma è qualcosa che Letta in un momento è di isolamento. Quindi, lui viene chiuso nella sua camera eh, nella, dalla sua famiglia, che all'inizio lo tratta con compassione, dopodiché, a un certo punto lo vede, vede solo come un peso. Ecco, in questo stato di, di malattia, di isolamento, di esclusione di persone, appunto, irregolari per varie dimensioni che vengono tenute al margine della società e, eh, e di cui la società farebbe volentieri a meno in questo momento, mi è sembrato che rileggere Metamorfosi di, di, di Kafka fosse così un, un caso fortuito, ma, ma, molto, ma molto fortunato. Allora chiudo io con una, con una cosa che ho scoperto, diciamo una, anzi in realtà non un libro ma un audiolibro un audio che ho scoperto ultimamente e mi riaggancio alla questione dei racconti, e sono i racconti di Jack London eh, che ho trovato mol, molto molto belli, non, non li avevo mai letti, e che, che ascolto insomma camminando intorno al mio isolato che ascolto con grande piacere e, e anche qui eh, come dire, il tema della um, c'è un tema legato al, tema, al, al tempo presente cioè quello del rapporto con la natura che è presente in, in tutti i racconti di, di Jack London in, uh, e che, ra, che è raccontato in modo appassionato straziante delle volte ma sicuramente molto, molto interessante da leggere oggi eh, Gianmarco, grazie mille di questa diretta. Mi dispiace che ci siano stati questi problemi di, eh, insomma, di connessione, non siamo riusciti a chiacchierare tranquillamente. Ci sono stati un po' di, un po di problemi, ecco, ma sei stato chiarissimo in tutte le tue spiegazioni, in tutte le tue quando insomma, siamo riusciti a parlare per, eh, tranquillamente. Grazie, grazie a te per, per questo invito e grazie a, a chi ha avuto la pazienza di superare tutte queste interruzioni e blocchi del, della trasmissione dati. Comunque, il, diciamo, il, la, la registrazione rimane, quindi potranno, si potrà vedere magari un po' più tranquillamente mh, da, da oggi pomeriggio in poi. Benissimo, Va bene. grazie. Grazie. Grazie Gianmarco, a presto. A presto, ciao. Grazie a tutti.